Ciao, in questo video andremo a vedere come funziona il sistema di assegnazione degli spazi pubblicitari su Facebook e quindi come funziona concretamente la pubblicità, cioè quali sono le inserzioni sponsorizzate che Facebook decide di mostrare ad un determinato pubblico in target. Il sistema della pubblicità su Facebook funziona con un sistema ad aste in base al quale si stabilisce quale sarà l'inserzione da mostrare nella sezione notizie del nostro profilo personale. Adesso siamo appunto nel mio profilo personale e scorrendo appunto la sezione notizie vedo tutta una serie di informazioni. Trovo la prima inserzione sponsorizzata, lo riconosco perché porta proprio la dicitura sponsorizzata, cioè sto vedendo questa inserzione perché presumibilmente in linea con i miei interessi. Continuo a scorrere, vedo dei post organici di pagine e amici delle cose che io normalmente seguo ed ecco qua che trovo un'altra inserzione sponsorizzata cioè trovo un'altra inserzione di una pagina che io non seguo ma in cui i contenuti in questo momento mi vengono mostrati ecco, chi è che decide, come viene decisa la scelta dello spazio pubblicitario cioè perché io sto vedendo la pubblicità di questa azienda piuttosto che quella di un'altra pagina Facebook funziona secondo un sistema di aste. Un sistema di aste che eh, definisco però di natura eh, mitigata, se non quasi meritocratica, molto democratico, definisce eh, infatti eh, il sistema delle aste su Facebook, si sì, differisce sostanzialmente da quella che è la forma classica dell'asta. Nell'asta pubblica, nell'asta di vendita di beni, vince chi offre di più. Non c'è un altro criterio di scelta, abbiamo più persone che partecipano ad un'asta, l'asta parte e chi rialza fino ad arrivare al prezzo massimo, dove nessuno offre di più, si aggiudica il bene. Ma qual è il bene messo all'asta su Facebook? Il bene messo all'asta su Facebook è appunto proprio uno spazio pubblicitario. Che può essere uno spazio pubblicitario come questo all'interno della mia sezione notizie o che può essere uno spazio pubblicitario posto per esempio nella barra laterale destra o uno spazio pubblicitario venduto nelle altre eh, su Instagram oppure sugli audience network che sono insomma per accordi commerciali di altre piattaforme dove Facebook fa vedere insomma le inserzioni pubblicitarie. Ma come funziona questo sistema ad aste appunto visto che non vince chi offre di più? Immaginiamo appunto che ci siano più inserzionisti, cioè ci siano più persone che vogliono concorrere per esempio per far vedere i loro contenuti eh, a me, quindi abbiamo due inserzionisti che concorrono sul medesimo target, cioè che vogliono far vedere le cose allo stesso pubblico. X di persone. Ma qual è l'inserzione che verrà scelta? Cioè Come stabilisce Facebook? Qual è l'inserzione da mostrare rispetto alle tantissime inserzioni che ogni giorno le aziende propongono sulla piattaforma? Innanzitutto, essendo un sistema mitigato, um, è strutturato sulla contemperazione di due interessi. Ovvero, Facebook cosa vuole fare? Da una parte vuole soddisfare l'inserzionista cioè vuole soddisfare la persona che spende soldi per fare pubblicità su Facebook, onde evitare che decida magari di investire i suoi soldi in altre forme pubblicitarie. Per cui abbiamo un'azienda che con la sua poggina fan vuole investire dei soldi, è chiaro che Facebook ha questo primo interesse da tutelare, cioè vuole soddisfare questa azienda e vuole effettivamente far sì che quell'azienda raggiunga il pubblico di persone interessate e magari ottenga anche determinati risultati di conversione o comunque di attenzione sulle sue sue, ehm, sui suoi contenuti appunto promossi. D'altra parte però un altro interesse fondamentale che deve essere tutelato sulla piattaforma perché ricordiamo come abbiamo detto all'inizio che Facebook è un social network e quindi è un luogo non naturalmente deputato alla vendita ma è un luogo di intrattenimento e di condivisione dove le persone accedono perché vogliono svagarsi, perché vogliono rilassarsi, perché vogliono condividere dei contenuti e quindi è chiaro che l'altro fondamentale interesse che Facebook deve contemperare è quello di offrire agli utenti che usano la piattaforma delle esperienze. Piacevoli. Ma chi è quindi il vincitore all'interno delle aste su Facebook? A posto che non è appunto chi offre di più. Vi faccio praticamente un esempio per cercare di capire meglio. Ipotizziamo di avere due o tre inserzionisti insomma facciamo l'esempio di due anche se è un'ipotesi più che altro scolastica due inserzionisti eh, che vogliono promuovere i loro prodotti su un determinato pubblico abbiamo in una determinata area geografica due negozi di abbigliamento per bambini che vogliono promuovere eh, i propri prodotti pubblicitari sul target di riferimento presumibilmente il target di riferimento saranno persone interessate a quella tipologia di abbigliamento magari genitori di figli eh, piccoli di una delle determinata fascia di età. Abbiamo quindi due inserzionisti, i nostri due inserzionisti sono l'inserzionista A disposto a spendere tanto per far vedere i suoi contenuti e fa offerte e decide di fare delle offerte particolarmente alte. E poi c'è un inserzionista B, un inserzionista che invece non ha tutta quella disponibilità economica e quindi investe eh, decisamente di meno. Ipotizziamo che uno, per fare un semplice esempio, investa 5 euro e l'altro invece investa 1 euro in pubblicità come puntata massima per l'offerta, per aggiudicarsi quella asta. E in questo caso il vincitore di quest'asta non sarà l'azienda A che ha deciso di puntare 5 euro. Infatti, se chi fa l'offerta più bassa genera comunque più interazione e più attenzione da parte degli utenti, allora Facebook potrebbe riconoscere quello spazio pubblicitario all'inserzionista B, nonostante l'inserzionista B abbia deciso di fare un'offerta di solo 1 euro. Il vincitore è praticamente all'interno di quest'asta con la quale si assegna appunto lo spazio pubblicitario, cioè con la quale si assegna quello spazio, questo spazio qua in base al quale io vedo un contenuto di un'azienda che non seguo, è data dalla totalità di punti tra budget, messo a disposizione dell'azienda, cioè quanto l'azienda vuole investire e qualità dei contenuti quindi ecco perché lo definisco un sistema mh, meritocratico proprio perché siccome facebook vuole tenere le persone nella piattaforma perché è chiaro che se vanno via gli utenti vanno via le aziende è chiaro che se tu offri tanto ma i tuoi contenuti non piacciono perché la gente non ci clicca non interagisce non li condivide non li commenta facebook inizia a pensare che è vero che tu stai spendendo tanto ma è anche vero che quel contenuto non interessa perché io devo mostrare alle persone anche se tu stai spendendo un contenuto che non interessa perché a un certo punto le persone comunque si annoiano, se Facebook desse spazio a tutte quelle inserzioni eh, che non hanno valore solo perché gli inserzionisti investono molto molto di più, le persone a un certo punto scapperebbero dalla piattaforma, scapperebbero perché avrebbero la loro sezione notizie in base a contenuti nei confronti dei quali non hanno alcun tipo di interesse ecco quindi attenzione perché nella creazione poi delle tue pubblicità al di là di tutti i parametri che dovrai andare a settare è chiaro che in riferimento al tuo target al pubblico al quale ti rivolgi si dovrà pensare a costruire un'inserzione che sia tale da generare effettivamente interesse tanto per quanto riguarda i contenuti e tanto per quanto riguarda le parti creative perché a prescindere da quanto tu deciderai di investire su Facebook è chiaro che se ti verrà meno l'aspetto della qualità difficilmente riuscirai ad essere vincitore di quell'asta e assegnate quello spazio pubblicitario.